Ogni giorno da qualsiasi canale di informazione riceviamo numeri sul nuovo coronavirus, infetti, guariti e morti. Il rischio di perdersi tra questi numeri è molto elevato se non si analizzano in dettaglio con strumenti critici. Il grafico che mostriamo, famoso soprattutto nel nostro paese, mostra il tasso di mortalità del Covid-19 in diversi paesi. Per l'Italia il dato si attesta intorno al 10%, per la Germania Invece, ultimo paese nella grafica, il dato è inferiore all'1%. Osserviamo il grafico sulla sinistra, che mette in relazione il numero cumulato degli infetti e dei decessi nei due paesi, rispettivamente in azzurro e giallo per l'Italia, in blu e in rosso per la Germania. Per interpretare correttamente questi dati, bisogna notare che sull'asse delle ordinate la scala è logaritmica, Diversamente da quanto siamo abituati a vedere, cioè una scala lineare, le linee, le curve, approssimativamente rette che vediamo, denotano quindi in realtà una crescita esponenziale dei fattori in questione, come previsto dai modelli di crescita usati nelle trattazioni di questo tipo di malattie. Un altro errore invece in cui potremmo incorrere è il pensare che la curva dei decessi in Germania, la curva rossa, stia crescendo più velocemente rispetto alla congiunta italiana, segnalata in giallo, perché ha una pendenza maggiore. Anche qui, a trarci in inganno, è la scala logaritmica. Un intervallo nella zona inferiore contiene meno valori rispetto a un analogo intervallo nella zona superiore. Si noti come la pendenza della curva rossa sia corrispondente in realtà ad una crescita di circa 44 decessi, mentre la crescita che sembra minore della curva gialla corrisponde un incremento del numero di, di, di decessi di circa 1300 unità, un dato molto maggiore. I due grafici a destra invece rappresentano il numero di nuovi infetti, blu e azzurro, e nuovi morti, giallo e rosso, giorno per giorno Utilizzando una scala, questa volta lineare. La lettura di questi risulta allora immediata e la conclusione che si palesa è che, sebbene il numero di nuovi infetti per i due paesi non presenta notevoli discrepanze statistiche, il dato riguardante il numero di decessi è significativamente diverso. In Italia sembra che il coronavirus uccida di più. Com'è possibile allora una tale differenza nel tasso di letalità? In questo video cercheremo di portare alla luce tutti quei fattori che contribuiscono alla statistica analizzandoli singolarmente. Una delle possibili cause è l'età media della popolazione e dei positivi al coronavirus. Secondo il report emanato il 28 marzo 2020 dall'Istituto Superiore di Sanità, su un totale di 85.308 casi positivi confermati in Italia, l'età media dei contagiati è di 62 anni. Andiamo ora a vedere la situazione in Germania. Il report del 28 marzo 2020 del Robert Koch Institute afferma che su 48.582 casi confermati l'età media dei casi positivi in Germania è di 48 anni. Come si spiega una tale differenza nell'età media dei contagiati tra i due paesi? La risposta non viene di certo dall'età media delle due popolazioni che sono pressoché identiche 44,9 anni in Italia e 45,7 in Germania. Ma perché in Italia si ammalano così tanti anziani di Covid-19? Un interessante studio individua una serie di fattori quantitativi rilevanti per la trasmissione delle infezioni per vie respiratorie o per contatto. Tra questi viene analizzata la frequenza di contatto tra gli over 70 e i più giovani. Il grafico mostra i risultati ottenuti per l'Italia, in arancio, e la Germania, in verde. La differenza è evidente. Rispetto alla Germania, gli italiani over 70 hanno il doppio di numeri di contatti giornalieri ravvicinati con la popolazione più giovane, indipendentemente dalle diverse fasce d'età. E di conseguenza, gli anziani in Italia sono più esposti alla trasmissione di infezioni. Un altro elemento significativo che potrebbe distinguere la Germania dall'Italia è il numero di tamponi effettuati. Dal report del Robert Koch Institute del 26 marzo 2020, leggiamo che i tamponi totali effettuati sono 483.285, di cui 476.076 effettuati tra la settimana 11 e la 12 dell'anno 2020. Questo significa che la Germania ha avuto un notevole incremento di tamponi nelle ultime due settimane. Quanti sono invece i tamponi effettuati in Italia? Se cominciamo il calcolo dal primo bollettino emanato dalla protezione civile il 24 febbraio 2020, in data 28 marzo 2020, dopo 5 settimane esatte, in Italia sono stati effettuati 429.526 tamponi, una media di circa 86.000 a settimana. Fare un gran numero di tamponi e averli fatti fin da subito, prima cioè che l'epidemia prendesse sopravvento, permetterebbe quindi di individuare anche i contagi con pochi sintomi o addirittura asintomatici. Questo produce due effetti importanti. Il primo riguarda il riuscire ad individuare la malattia ad uno stato iniziale, così da fornire tempestivamente cure e assistenza ai pazienti malati e ridurre così la probabilità di decesso. Il secondo effetto riguarda i pazienti asintomatici che vanno a gonfiare il numero dei casi positivi rilevati e che non muoiono, riducendo così il tasso di letalità della Covid-19. Gli studi effettuati dal National Center for Biotechnology Information, in collaborazione con due riviste specializzate in ambito sanitario, mettono in luce un altro aspetto che incide notevolmente sul tasso di letalità della malattia. La grafica ci mostra infatti il numero di posti letto in terapia intensiva ogni 100.000 abitanti nei paesi maggiormente colpiti dal Covid-19. La differenza risulta lampante. In Germania, per ogni 100.000 abitanti, le strutture ospedaliere ospitano 29,2 posti letto in terapia intensiva, mentre in Italia solo 12,5, per lo più localizzate negli ospedali del nord e del centro. Avere meno posti letto in terapia intensiva si traduce in un collasso prematuro del sistema sanitario e nei fatti in persone malate che avrebbero bisogno di cure ma che non le possono ricevere. Questo influenza negativamente sul numero di morti. Passiamo ora a parlare del numero reale dei casi positivi in Italia, prendendo in considerazione tre stime. La prima, quella di Borrelli capo del Dipartimento della Protezione Civile, che in un'intervista ha dichiarato che 600.000 casi positivi è un numero verosimile. La seconda, quella di un gruppo di fisici che attraverso un'analisi basata sul confronto con i dati cinesi hanno ipotizzato che i casi reali sono almeno quattro volte di più di quelli rilevati. L'ultima, è quella della Fondazione Gimbe, che ha stimato che i casi reali sono circa il 65% in più, ovvero intorno ai 208.000. Non sappiamo quale sia tra queste la stima più attendibile, ma partiamo dalla più bassa, quella della Fondazione Gimbe. Se consideriamo i casi positivi in Italia pari a 208.000, ecco che in un attimo la letalità scenderebbe dal 10,8% al 4,8%. E se prendiamo per buono il numero di 600.000 casi positivi fornito da Borrelli, lo stesso dato scenderebbe all'1,7%. L'ultimo aspetto che vogliamo analizzare riguarda la modalità di conteggio dei decessi legati al Covid-19. In Italia infatti si annoverano tra le vittime della malattia tutti coloro che al momento del decesso risultano positivi al virus, a prescindere dalle patologie pregresse. In Germania, invece, si sta cercando di individuare solo i morti di coronavirus, ovvero i decessi di persone che quando hanno contratto il virus erano perfettamente sane. Questa modalità inevitabilmente influisce molto sul tasso di letalità del covid-19. Per concludere, età media delle persone positive più bassa, maggior numero di tamponi, maggiori posti letto in terapia intensiva, sottostima dei casi reali in Italia, metodo di conteggio dei decessi forse differente. Ecco spiegato il differente tasso di letalità del coronavirus tra Italia e Germania.